Oh mio Dio, c'è Purple proprio qui! È proprio... Oh mio Dio... Uh, allora, chiudiamo questa porta. Praticamente, nello scorso episodio abbiamo visto quella roba orribile. Eh, quel video orribile de del tunnel, non so come dire. Allora, questi qua rispawnano. Fra poco rispawnano. E vedo, purtroppo, che qua è spawnata tipo una casa. Sembra una casa normale. Ma io direi di entrare ad esplorarla. Allora... Sì, è proprio una casa normale di Minecraft Non mi sembra niente di che Non sembra nemmeno che siano state utilizzate mod varie Eccetera A parte per questa peculiarità Come possiamo dire Ovvero c'è un ascensore Vediamo dove porta Ok, scusatemi ma sono rimasto per un attimo senza parole Cosa diavolo è questa cosa? Ok, direi che in questo episodio non abbiamo tempo di andare a vedere tutte queste stanze Che evidentemente queste vedete che sono delle porte Evidentemente sono delle stanze però, dovete scrivermi voi nei commenti quale stanza volete che visitiamo il, nel prossimo episodio. Io per ora sceglierò la gialla, ok? E sinceramente ho paura... Ah! Sentite! Ma che caspita è sto rumore, raga? Ma... Ma... Non è normale? Ok, ora sinceramente ho paura di guardarmi dietro. Vabbè, entriamo. Vediamo un attimo che caspita dovrebbe essere questa cosa. Allora... Uh, qua c'è un'altra porta e... Scusate un attimo, ma cosa si vede là davanti? Aspettate un attimo, devo, devo fare una cosa velocemente, ma devo stare super attento perché qua si cade nella lava. Oh mio Dio! Raga, ma che cavolo è sta roba? Queste sono letteralmente tutte stanze dove io posso entrare. Raga, ma vi rendete conto? A parte non finiremo mai di esplorarle tutte... Ma che caspita è sto posto raga Poi finisce nel vuoto più assoluto Adesso andiamo a vedere immediatamente Però credo di avere un problema Oh mio dio sia un problema uh, Non ho qua con me il legno Quindi devo andare un attimo su in superficie a prenderlo Tranquilli faccio un taglio però Allora praticamente mh, Possiamo direi andarcene eh, qua Però adesso io farei una cosa Vedo sia qua che debba andare Farei un ponticello vedete Così almeno possiamo salirci e soprattutto in totale sicurezza almeno non ci cado giù um, Prima di tutto guardiamo... Allora, guardiamo queste anche altre porte Sì, effettivamente sembrano proprio degli ingressi Adesso vediamo questa che cosa... dove porta La tua ricerca è appena iniziata Oh mio Dio Allora, prima di tutto mi sono appena emozionato perché... Che figata! È un'avventura pazzesca questa! Ricordiamoci che questa cosa non è l'unica cosa... Chissà pure nelle altre stanze. Che adesso non andiamo perché sennò durerebbe troppo l'episodio. Però davvero straordinaria questa cosa. Scrivete nei commenti se volete che le vediamo tutte queste. Scrivete... Per favore, scrivete tutto nei commenti. E iscrivetevi al canale perché ne vedrete delle belle. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.